Nella sacralità del più solenne dei rituali indiani, la danza del sole vai alla ricerca di una visione. Sei nella siu. Ti stai trasformando in toro seduto o cavallo pazzo. Forse, come loro, osserverai il digiuno, ma non dalle emozioni. Una presenza si fa sentire. Sarà il tuo spirito antenato o semplicemente il tuo partner? Ti guardi intorno e trovi la tua tenda, tepè, pronta ad accogliere le tue membra desiderose di riposo dopo l'estenuante caccia. Non c'è nuvola rossa a minacciarti con la sua guerra, ma una pozza dello stesso colore per un travolgente bagno a due.